Grande fratello, urla per Cecilia e Ignazio fuori dalla casa, Rodriguez nel panico, Moserci cita Belen. Grande fratello VIP, piovono urla per Cecilia e Ignazio fuori dalla casa, Rodriguez nel panico, Moserci cita Belen. La polemica attorno a Cecilia Rodriguez e Ignazio Mosera è talmente tambureggiante, stridente e rumorosa che ha raggiunto i diretti interessati nel reality. Nella serata odierna, Aida, Ivana e altri inquilini si stavano rilassando in giardino, concedendosi il vizio del fumo, quando hanno sentito tutto dun tratto delle urla provenire dallesterno, con ogni probabilità insulti rivolti alla neocoppia. Quando il ciclista e la modella sono stati messi al corrente del fatto sono stati assaliti dalla confusione, sul volto dell'Argentina si è dipinta la paura, mentre su quello di Moser la preoccupazione. Per chi non fosse sul pezzo, ricordiamo che oggi sul web è divampata una polemica roventissima sui due, dopo che il filmato molto ardito dell'armadio si è diramato in rete in batter di ciglia. Andiamo a scoprire nel dettaglio che cosa è accaduto. Ignazio a Cecilia, insulti? E la gente che non sta bene col mondo, e Belen E Aida farsi messaggera di cattive notizie, non si sentiva? Erano troppo e troppe cose insieme. La venezuelana si riferisce alle urla provenienti da fuori dalla casa indirizzate allo sportivo e alla modella. Ignazio però è curioso e perplesso, perché dice insulti? Dal tono? Sì, però non si è capito niente. Passa qualche minuto e la neocoppia rimane sola. I loro visi trasudano preoccupazione. Cecilia è spaventata e silenziosa, Moser cerca di consolarla. Non preoccuparti. Cosa vuoi che sia? È gente che non sta bene col mondo e se la prende con gli altri. L'Argentina stringe la mano al suo uomo, ma continua a rimanere muta e impaurita. Il ciclista cerca allora di essere più convincente, dovresti aver imparato da tua sorella, Belen, ndr. Quanta gente cè che la insulta gratuitamente. Tanta, ribatte la Rodriguez, con lo sguardo che si perde nel vuoto. Poi aggiunge Amara, ma io forse non sono mai stata pronta per questo. Cecilia e Ignazio finiscono nella burrasca, l'episodio dell'armadio. La burrasca da cui sono stati investiti Moser e la Rodriguez si è scatenata dopo che sul web si è divulgato in un Amen il video in cui i due si sono appartati nell'armadio, consumando intimità troppo spinta secondo la maggior parte del pubblico del reality. Un fatto che addirittura ha fatto balzare lhashtag Cancelletto Cecilia e Ignazio fuori nei trend di Twitter. Nel frattempo il ciclista ha anche unaltra brutta gatta da pelare.